Salve a tutti, quello che vedete a schermo sono due layer, uno lineare che rappresenta gli assi stradali e i puntini che rappresentano i lampioni, l'illuminazione pubblica. Bene, vediamo ora in questo video come calcolare la distanza che vi è tra, un, tra i punti e il, e il relativo asse stradale, quindi la distanza minima che c'è per ogni punto. Bene, nel video precedente ho fatto vedere come, fare, eh, come determinare questo attraverso un virtual layer, praticamente questo qua, che ho fatto vedere come si fa in un, nel video precedente. Bene, ora farò la stessa cosa eh, utilizzando solamente il calcolatore di campi. E in particolare, cosa che ho già fatto, se vedete, ho aggiunto un, un ulteriore campo... Questo è un campo virtuale, questo qua. Nel senso che si aggiorna in automatico. Ve lo faccio vedere. Proprietà. Eccolo qua. Come vedete, è un campo virtuale. E all'interno vi è una formula. Andiamo a vedere questa formula. Come vedete, la formula dice distanza tra che cosa? Tra la geometria dollaro geometria significa che prendo la geometria del punto e poi ho utilizzato quest'altra funzione che è geometri senza il dollaro davanti, questo significa che all'interno dobbiamo dare un'altra informazione, l'altra informazione è il getFutures. il getFutures Get non è altro che una funzione che richiama un altro layer, in questo caso chiama il layer un altro layer che è il layer eh, dell'asse stradale. Però eh, questa funzione ha un limite, nel senso che richiama una sola geometria. Di conseguenza, cosa accade? Nel caso nostro che la geometria del, degli assi stradali è costituita da vari tratti, la funzione... Eh, scusate se mi ripeto, funziona male, nel senso che la distanza la calcola rispetto a un sol tratto. Quindi per superare questo problema bisogna uh, unire tutti i tratti stradali, quindi farne un unico record, un'unica futures, quindi unire tutto. Per unire tutto ho fatto un virtual layer, che ho chiamato virtual layer 2. Nel virtual layer 2 ho utilizzato la funzione unione in modo tale che unisce tutto. Bene, poi successivamente l'id è l'id dell'unione dell e il 131 in questo caso è l'unico id che risulta dall'unione. Per capirci meglio, se andiamo a vedere eh, il secondo, questo qua, Virtual Layer, se io lo accendo, vedete, è un unico. È un unico uh, layer è un unico oh, vettore Infatti, se vedete qua seleziona select st union geometria ld da questa qua se la invi, se, se faccio ok ed apro la tabella attributi ottengo un unico come vedete qua evidenziato è un unico oh, un unico vettore, non è costituito da vari tratti, ma è unico. Ora, dal merge è uscito solamente il 131, per questo motivo ho messo 131 nella formula. Quindi, in questo caso, essendo unico, se all'interno del campo virtuale metto la formula, come ripeto, ve la faccio rivedere, MOS, la proprietà, Qua dentro, vedete, questa volta il get futures richiama l'unica geometria che c'è, il cui D è 131. Di conseguenza, facendo ok, è ok, vedete qua, ha calcolato tutte le, eh, le rispettive distanze. Se io lo tematizzassi, e tematizza, mostra, vedete, addirittura è, in questo caso l'ho messo direttamente qua tutta la formula ma è possibile anche scrivere, andare a prendere direttamente la sua distanza che è questa qua applica ok quindi qua vediamo la distanza se accento quello che ho fatto prima come vedete le distanze sono uguali 4.03, 4.03 1.48, 1.48 305 305. Ciao, alla prossima e buonanotte.